La London di Massimo Priviero in esclusiva su Sky Mag. La fotografia ottimista di una storia d'amore contemporanea caratterizza London, il primo brano estratto dal disco all'Italia, il concept album di Massimo Priviero che racconta in musica l'attualità del nostro paese. London è una canzone contemporanea e felice dove un ragazzo parte per Londra conservando l'amore che lo lega a chi invece rimane, col desiderio e la certezza che questo amore possa sopravvivere al cambiamento di vita. Chissà, forse perché l'odierna possibilità di muoversi rende ogni orizzonte molto più vicino di ieri. Dunque, si può magari partire anche con leggerezza di sentimenti e con entusiasmo per provare a modellare la propria vita in una direzione che si ritiene più giusta, per scoprire nuove opportunità senza che per questo un amore vero sia destinato a finire ma, anzi, aspettandolo il prima possibile allo scalo dell'aeroporto. Il 15 settembre esce all'Italia, un disco che parla di rinascita, di rinnovamento, di forza. Massimo Priviero fotograferà, nel suo nuovo progetto, Storie scandite lungo la nostra strada comune dal Novecento fino ai giorni nostri. Un viaggio italiano vissuto fino in fondo. A volte con commozione ed altre con dolcezza, attraverso linguaggi ed approcci musicali diversi che tuttavia conservano una precisa ed uniforme sonorità acustica a sostegno di un'importante cifra letteraria. In occasione dell'uscita del nuovo album, Massimo sta preparando inoltre un giro di presentazione nei negozi di dischi, con annessa esibizione dal vivo. Sarà una sorta di tour gratuito nominato Salvate il Soldato Disco, collegato alla precedente iniziativa pubblicata sul sito ufficiale dove venne indetto un referendum che invitava le persone a votare il loro negozio di fiducia, che avrà l'obiettivo di valorizzare i negozi tradizionali come luoghi di incontro, di scambio e diffusione della musica. Dopo il successo della data milanese del 26 ottobre 2014, Priviero torna il 15 ottobre all'Alcatraz di Milano per un concerto-evento che porterà in scena il nuovo disco. Prevendite su Ticchettone, viva ticket e prenotabili anche sul sito ufficiale dell'artista www.priviero.com.